L'edificio San Nicolò, che è la nostra sede vicino eh, a Porta Romana, e in questa breve presentazione proverò a rispondere a una delle domande che immagino diversi di voi si facciano, cioè perché eh, studiare ingegneria e matematica, in particolare perché studiarlo Opa, a Siena. Eh, come sapete, c'è una vasta offerta, è successo. Ai, ai ai, qui se non c'è potere di preemption sul popolo è difficile. Eh? Eccoci qua. Eh, perché studiare a Siena, si diceva? Come sapete, c'è una vasta offerta eh, di corsi ormai a livello nazionale e internazionale. Ebbene Siena è una eh, come sapete delle università più antiche d'Italia e d'Europa e rappresenta un'eccellenza nella didattica e la, nella ricerca. Si vede la didattica e la ricerca sono il binomio imprescindibile delle università e del modello delle università europee. Si insegna quello su cui si fa eh, ricerca. Inoltre è una città universitaria eh, che ha spinto molto sull'internazionalizzazione negli ultimi anni e poi come sapete è una città molto bella. Eh, dove la qualità della vita è da sempre molto alta. Eh, L'Università di Siena accoglie circa 16.000 studenti divisi in 15 dipartimenti, e eh, abbiamo due poli universitari e una sede decentrata ad Arezzo, e cinque biblioteche di area per lo studio eh, eh, individuale degli studenti. È una università che da sempre ha ottime prestazioni in tutte le rilevazioni della qualità della didattica eh, no. e della ricerca. E della ricerca. Qui per esempio vedete la classifica del Censis del 2019-2020 in cui Siena è al secondo posto tra le università di medie dimensioni. Comunque, tutti gli anni vengono fatte queste classifiche e Siena è sempre per quanto riguarda le strutture e i servizi per gli studenti. E vi chiedo, um, la eh, qualità della ricerca del nostro dipartimento è stata più volte attestata in vari contesti di valutazione per esempio qui vedete quello che è successo nell'ultima valutazione della ricerca eh, eh, del sistema universitario nazionale in cui eh, eh, il dipartimento si è classificato all'ottavo posto su 63 in tutta l'area dell'ingegneria industriale dell'informazione addirittura terzo su 28 nell'area dell'ingegneria dell'informazione che come vedremo è una delle due aree principali del nostro eh, dipartimento in più una caratteristica fondamentale del dipartimento è l'interazione con le realtà industriali, internazionali, nazionali, regionali, per attività di ricerca, sviluppo e di trasferimento tecnologico. Negli ultimi cinque anni, nel periodo di cinque anni che vedete tra il 2014 e il 2018, i fondi che il Dipartimento ha tirato per, per investimenti sulla ricerca sono pari a 8,7 milioni di euro. E questo è molto importante perché consente di creare un ambiente in cui la ricerca di base viene fatta interagire con la ricerca applicata e con le aziende. Qui vedete una serie di loghi di aziende con cui il Dipartimento intrattiene eh, rapporti di ricerca e che sono occasione per i nostri studenti di trovare subito, già durante il percorso di studi, opportunità di collocazione nel mondo del lavoro. E, ultimo aspetto da non trascurare, eh, le retribuzioni di primo impiego in Italia da un'indagine 2018 eh, anche nei settori non solo dell'ingegneria ma anche nel settore della matematica nel settore scientifico sono tra le più elevate e è uno dei settori in cui c'è più domanda in questo momento da parte di quelli eh, che vogliano impegnarsi in questo contesto. Cosa si studia a Siena? L'offerta formativa abbiamo tre lauree di primo livello, una che si chiama Ingegneria Informatica dell'Informazione e che si articola in quattro curricula, elettronica, sistemi automazione, sistemi informatici e telecomunicazioni. Abbiamo un percorso di laurea di ingegneria gestionale e uno di matematica. A seguito di questo abbiamo il percorso magistrale, abbiamo quattro lauree magistrali che sono interamente erogate in lingua inglese, come si capisce anche dai titoli, Artificial Intelligence and Automation Engineering, che ha due percorsi, uno si chiama Intelligent Systems e l'altro Robotics and Automation, uno Electronics and Communications Engineering, per cui percorsi Telecommunications for the Digital Society e Electronics for Smart Industry, poi abbiamo la laurea magistrale in Engineering Management e quella in Applied Mathematics, che sono eh, queste due, la naturale prosecuzione della laurea in Ingegneria Gestionale e in matematica. Il perché le lauree magistrali sono in inglese, ci sono tre motivi fondamentali. Il primo è che l'inglese è la lingua della professione, gli ingegneri matematici che entrano in azienda vengono chiamati subito a interagire con un contesto internazionale e quindi è bene che sappiano la lingua L'inglese è lo strumento necessario per poter internazionalizzare i nostri percorsi, molti nostri studenti fanno la scelta di fare un periodo di mobilità all'estero nell'ambito del programma Erasmus o in programmi Oversight con altri continenti. E poi l'inglese ci consente di creare un, un ambiente internazionale di studio e di ricerca, ormai da diversi anni nei nostri corsi ci sono diversi studenti non italiani che vengono a studiare nel nostro dipartimento. Da dove si parte? Come sapete c'è un test di accesso, il test TOLC, è un test nazionale il cui scopo è quello di valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo il percorso di studio. Non è un test obbligatorio, è, non è un test selettivo, è obbligatorio nel senso che chiediamo a tutti di farlo, ma non è, eh, eh, diciamo, non è fiscale, non c'è un numero programmato. Eh, il test per il primo anno di ingegneria si chiama TOLC-I e quello è per matematica si chiama Talk s eh, Lo potete fare anche se non siete ancora iscritti. Normalmente noi abbiamo due sessioni in primavera, marzo-maggio, e una all'inizio di settembre. Se siete interessati, andate su questo sito, www.cisionline.it, e qui trovate sia delle prove... Eh, Dottori, buongiorno! ...che la possibilità di fare le cosiddette prove di posizionamento in cui vi viene detto anche come siete messi rispetto alla distribuzione nazionale, è l'occasione per capire se avete eh, eh, delle par particolari carenze e ci sono degli strumenti che noi mettiamo a disposizione nell'ambito del primo anno eventualmente per recuperare eh, queste carenze. Questi sono i due siti da consultare, le eh, il primo eh, è quello dedicato a voi, ai studenti delle scuole superiori, orientamento.disco.bc.it. I nostri contatti ci scrivete. E se, e se avete delle domande siamo qua per rispondervi. Io vi ringrazio di essere così numerosi e vi lascio ai colleghi che vi faranno presentazioni eh, eh, su delle tematiche di ricerca che il Dipartimento porta avanti, specificatamente nel contesto della pandemia in cui ci troviamo in questo momento. Ok, com comincio a condividere lo schermo. Bene, Io, sì, forse posso cominciare. Sono Domenico Prattichizzo e sono docente di robotica e tecnologie tattili indossabili alla nostra università, al Dipartimento di Ingegneria di Informazione di Scienze e Scienze Matematiche e oggi vi racconto quello che stiamo facendo nel nostro laboratorio in termini di tecnologie indossabili per contrastare l'avanzata di questa pandemia. Bene, ovviamente è un lavoro di gruppo, è un lavoro di, di team che nasce da una squadra di, di persone che uh, hanno cominciato a studiare con noi come potenzialmente uh, qualcuno uh, di voi che può essere interessato a studiare a Siena presso il nostro dipartimento e poi si sono laureati, hanno fatto il dottorato e quindi ancora... Uh, e quindi ancora Um, ricercatori e il team che ha creato questo tipo di, di attività siamo molto attivi nell'ambito delle tecnologie indossabili una cosa che si, si vede molto uh, molto bene è uh, queste tecnologie indossabili Uh, voi come tecnologie indossabili immaginate i braccialetti o altre tecnologie che si usano per quando si va a fare jogging o per esempio gli, sma gli smartwatch che abbiamo noi indosso in realtà ci sono anche altre tecnologie come quelle che abbiamo sviluppato a Siena sì, che sta. servono per fare il rendering tattile quindi per percepire di sentire tattilmente forme tridimensionali che possono essere um, utilizzate in ambiti di realtà virtuale. Vedete qui per esempio, qui c'è una, una mano virtuale che tocca un oggetto virtuale e questo avatar viene in contatto con la superficie virtuale che viene percepita tattilmente grazie a questo piccolo robot... Sul, uh, sul nostro uh, sul nostro dito questo è un robot a tre gradi di libertà che muove una piattaforma e permette di consentire appunto il piano tangente al punto di contatto alla superficie qui vedete è una realizzazione delle stesse tecnologie qui eravamo a Las Vegas e vi facciamo vedere come queste tecnologie per esempio per attestare verso i soggetti hanno fatto un'alberto di laboratori clinici, per esempio, per esempio, i laboratori di ora si preparano, per esempio, i vaccini e le altre, le cose importanti in situazione. Bene, cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il Covid? 19. Una, una prima tecnologia che abbiamo sviluppata è, è stata legata a, un, a una semplice applicazione sempre di natura tattile che permette di non toccarci il viso voi sapete benissimo che uno dei problemi che c'è um, con, con questo virus e che non deve venire in contatto con, uh, con, con il nostro viso, perché sennò attraverso la bocca, il naso e gli occhi entra e crea tutti quei danni a cui purtroppo siamo abituati a, ad ascoltare o anche a vivere a volte in, in prima persona o con parenti molto vicini a noi. Bene, con queste, cioè chiaramente se io vado a toccare in giro e tocco una superficie con un virus, poi per me la cosa importante è lavarmi le mani oppure um, evitare di toccarmi il viso. Con queste tecnologie abbiamo sviluppato un'applicazione che è installata su uno smartwatch nel momento in cui io mi avvicino al viso e quando mi avvicino al viso questo orologio vibra e quindi mi permette di allontanarmi, mi aperta in sostanza. Guardate per esempio questo video qui. importante contro il coronavirus. Dalla tecnologia arrivano molte idee utili per l'emergenza. Un docente dell'Università di Siena sì. ha sviluppato un'app per un smartwatch che aiuta a non toccare il viso con le mani, con le quali si può aver sfiorato superfici infette. Un piccolo magnete appeso al collo fa dietro dell'orologio quando si avvicina il braccio al volto. E i... Bene, come, come, vi dice, come vi dicevo, questa è una combinazione di tecnologie appunto, e il, uh, anche il, uh, il magnete e quindi viene messo all'interno di, di questo tipo di dispositivi. Quello che abbiamo visto è che mentre mediamente noi avviciniamo la, le nostre mani al viso circa 25 volte quello, quello che succede è che quando lo facciamo con questo orologio lo succede circa 5 volte all'ora e non è. Eh, abbiamo un'altra applicazione che è quella della social distance social distance è una, voi sapete che dobbiamo mantenere una distanza una distanza che deve essere tra circa un metro e due metri questo lo dobbiamo fare anche quando camminiamo quando abbiamo, andiamo nei negozi e andiamo, che, um, ci sono delle applicazioni che ci avvertono se abbiamo delle persone vicine, in realtà noi a Siena abbiamo sviluppato delle applicazioni che uh, ci avvertono se due persone si stanno avvicinando, cioè non solo ci avvertono ma anche guidano grazie a queste tecnologie tattili, vedete queste due persone sono, sono bendate quindi non sanno esattamente dove stanno andando e grazie a queste tecnologie si evitano questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari mentre io sono in giro e magari non mi rendo conto che qualcuno si sta avvicinando a me grazie a queste tecnologie indossabili sempre attraverso gli smartwatch o dei braccialetti posso riuscire ad evitare non andrò in giro senza vedere lo andrò, andrò in giro chiaramente con la mia capacità visiva e, e niente, quindi riesco a fare questo tipo di preparazione in maggiore tranquillità un'altra cosa importante è il tatto remoto grazie, c'è una cosa molto importante che succede in questo in questa fase bruttissima che stiamo passando si chiama skin hunger, cioè la, la voglia di avere un contatto, un contatto fisico, per esempio tutti quelli che sono uh, ricoverati nei reparti covid sono, mh, non sono in contatto con nessuno perché proprio non possono avere contatti fisici con uh, nessuno e um, queste tecnologie indossabili di tipo uh, tattile permettono di recuperare questa sensazione del tocco a distanza vedete qui un esempio di questa tecnologia vedete come toccando da una parte si sente uh, dall'altra e noi abbiamo realizzato un'applicazione insieme a una startup che abbiamo uh, creato dal, uh, dal, uh, dal nostro laboratorio, insieme a Enovia di Milano. Questa è la startup. Tu hai sviluppato queste tecnologie, e guardate con questo anello si omello riesce a toccare, toccare qualunque tipo di oggetto, e quindi io posso o fare omello questo omello record audio video quindi audio video, tatto registro l'interazione tattile I'm e that poi that riesco a trasmettere queste sensazioni tattili anche online. Chiaramente la cosa più importante è l'interazione, scusate qui, con le persone che da remoto possono avere la sensazione di una stretta di mano o di una carezza anche se sono ricoverati. Finisco con due piccole osservazioni per i ragazzi che sono stati attentissimi oggi, in particolare siete numerosissimi, grazie, e mh, la prima cosa che vi dico è che siamo in un mondo molto veloce, per cui cercate eh, invece di fare battute eh, anche poco gradevoli al microfono, cercate di prendere decisioni, perché sennò rimarrete molto spesso indietro e rimanere indietro purtroppo in questo mondo così Uh, veloce, eh, cioè rimanere indietro di un mese equivale a rimanere indietro di circa due anni rispetto a, a, a dieci anni fa, cioè dieci anni fa due anni volevano dire due anni, ora un mese vuol dire avere un ritardo di circa un anno, un anno e mezzo, perché il mondo sta andando troppo veloce, quindi concentratevi sulle cose essenziali e non a, a essere... Uh, frivoli in chat come alcuni esempi di oggi. Un'altra cosa importante è cercate idee che siano sempre diverse da quelle del, del solito trend, noi nel nostro laboratorio ma in tutti i laboratori come vedremo ora abbiamo sempre sviluppato idee molto nuove, e, vi saluto, e noi siamo molto attivi su, su tutti i social network quindi vi, se volete seguirci seguirmi direttamente, fatelo pure. C'è un bellissimo ambiente a Siena, una cosa che mi preme sottolineare, c'è un ambiente molto familiare dove c'è un team di persone che lavora sempre insieme, parlo dei laboratori, dove si ha l'impressione di imparare, di creare e di essere ispirati. Questo è un elemento importante, sono elementi importanti per avere una vita di studio e poi lavorativa importante. Grazie dell'attenzione a tutti. Non serio, dottore. Passerei la parola a, Provo. non mi ricordo chi era nella, nel, nella nostra lista, comunque o Maria Lucia o Ada o, o Chiara. Maria Lucia? Bene, buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria Lucia Sampoli. sono la docente di analisi numerica. Buongiorno. Dipartimento. Buongiorno prof. E in questa breve chiacchierata io vi volevo far vedere come la matematica, no. in particolare l'analisi numerica, possono essere usati in modo proficuo per costruire dei modelli che ci permettano di, eh, ehm, di descrivere la, eh, la pandemia. Allora, prima di entrare proprio nei modelli previsionali cosiddetti, volevo fare una breve introduzione a che cos'è l'analisi numerica. Quindi l'analisi numerica è una pratica della matematica che eh, si è sviluppata recentemente alla fine degli anni 50, inizio anni 60, con l'avvento dei moderni calcolatori elettronici. Come obiettivo eh, l'analisi numerica è quello di fornire una risposta numerica ad un problema matematico mediante un computer. Allora, i passaggi che conducono da un problema reale ad una eh, soluzione numerica possono essere schematizzati come sempre. Dato il problema reale, noi costruiamo un modello e poi formuliamo questo modello con un modello matematico. Allora, io cosa devo fare? Qui vabbè, prova. Eh, con un modello matematico. Eh, dopodiché noi dobbiamo risolvere questo modello matematico, questo problema matematico, e anche interpretare la soluzione. Quindi, diciamo, l'analisi numerica si eh, occupa essenzialmente di questi due ultimi eh, passaggi. E questo perché? Perché nella maggior parte dei casi il nostro problema matematico non ha una soluzione analitica e quindi dobbiamo mettere a punto anche dei modelli numerici che permettano l'approssimazione della nostra eh, soluzione. E quindi dopo dobbiamo anche interpretare la soluzione che otteniamo e vedere quanto questa soluzione sia attendibile e si discosti dalla soluzione reale. Bene, eh... Bene, allora passiamo ora ai modelli epidemiologici. I modelli epidemiologici sono dei particolari modelli matematici che sono costituiti da una o più equazioni che coinvolgono dei parametri che tengono conto della malattia infettiva che si sta studiando. Quindi sono dei parametri che sono legati alla genesi, e all'evoluzione delle malattie rete. Allora, questi modelli possono essere usati o per prevedere l'andamento della malattia oppure per eh, vedere l'effetto l'incidenza di una particolare, eh, di una particolare eh, mutazione, di un particolare diciamo, cambiamento di parametri che abbiamo oppure per calcolare ad esempio l'aspettativa di vita nel corso di una certa eh. ora qui non lo so come è venuto questo segno ma beh, non importa. Allora un buon modo di eh, simulare Cosa avviene in natura, e quindi è chiaro che può essere un utilissimo strumento per fare delle previsioni o anche per mettere a punto delle strategie sulle previsioni. Ora, questo qui, voi lo vedete? Vabbè. Allora, ci possono essere vari tipi di modelli, modelli deterministici e modelli stocastici. Allora, nei modelli deterministici, allora, nei modelli deterministici noi abbiamo che tutte le assumono dei valori fissi, che quindi sono determinati, e quindi la popolazione è suddivisa in gruppi e i cambiamenti, a questo punto faccio rifiuta, e i cambiamenti possono essere, diciamo, tra varie classi della popolazione, possono essere regolati da equazioni differenziali, quindi da variazioni che hanno, una, diciamo, un andamento deterministico. Questi modelli sono i più semplici, invece altri sono i modelli stocastici, dove invece le variabili di input possono variare, e quindi si, devono tener, si tengono conto nel modello anche delle variazioni proprio delle, delle variabili di input e la soluzione è fornita in termini di probabilità. Allora, questi modelli hanno una struttura più complessa, ma in generale forniscono dei risultati che sono più attinenti, attinenti alla realtà. Bene, andiamo avanti. Ormai non vado avanti. Voi mi vedete? Allora, non... Rifiuta? Vediamo non... un po' se io riesco. Ah, ci sono dei partecipanti che vogliono, si divertono a bannotare. Allora io un attimo interrompo la... Ecco. Bene, allora c'è poi dopo un altro eh, modello che sono i cosiddetti modelli. Compartimentali e quindi da non, eh, diciamo, eh, confondere con comportamentali, non c'entra niente. compartimentali vuol dire che eh, si assumono delle ipotesi semplificative e che la popolazione che noi stiamo studiando può essere divisa in compartimenti e che tutti gli individui all'interno di uno stesso compartimento ha, eh, assumono le stesse caratteristiche. Allora, in questi modelli noi abbiamo i modelli sono descritti da delle equazioni differenziali quindi hanno una parte delle probabilità e quindi in un certo senso potendo essere anche inquadrati in un ambito di modello stocastico in questo modo posso avere una più eh, vicina aderenza alla realtà. Allora tra i vari modelli compartimentali che sono stati studiati il più semplice ma anche il più usato è quello che si chiama modello SIR che si chiama SIR perché tutta la popolazione viene divisa in tre classi, S che sono il, la, la, suscettibili e quindi sono i, la, la popolazione che, può, che si può ammalare, I eh, la classe degli infetti e naturalmente suscettibili T perché noi stiamo facendo, vogliamo studiare la variazione di queste classi in funzione del tempo, quindi gli infetti, e R che si possono chiamare risolti, nel modello si chiamano rimossi perché o sono guariti o sono deceduti. Quindi il modello SIR si riferisce a cattive. Il modello che noi abbiamo è che la numerosità della popolazione si suppone costante e le varie classi seguono questa regola. Bene, quindi abbiamo che la classe S dei suscettibili, è una classe che è sempre un andamento decrescente, la, la pandemia, il numero delle persone suscettibili, la classe degli infetti che invece ha un, ha, cresce fino ad arrivare ad un certo picco e poi dopo si spera decresce, e invece la classe dei, dei risolti che ha sempre un po' che aumentare, quindi ha un andamento crescente. Allora, vediamo ora di definire i parametri che contraddistinguono questo modello. Allora, noi abbiamo un individuo, ne incontra mediamente un altro. E Quindi n individui producono in media, allora questo perché non mi piace, n per n-1 mezzi incontri. Allora, questo incontro può, essere, eh, può produrre un nuovo malato solo se io incontro un suscettibile, cioè un insuscettibile incontro un infetto. Quindi se noi abbiamo S suscettibili e I infetti, noi possiamo avere S per I incontri. Allora la probabilità per ciascuno individuo di avere un incontro a rischio è quindi dato dal rapporto tra SI e I e la probabilità, è quindi diviso N per N-1 mezzi. Ora se noi consideriamo beta 0, la probabilità che da un incontro a rischio noi abbiamo un contagio, la probabilità per ciascun individuo di subire un contagio è data da questa probabilità per le possibilità per gli incontri a rischio. Quindi per n individui questa diciamo, quantità deve essere moltiplicata per n, quindi si semplificano e quindi assume questa, eh, questa espressione. Quindi da questo si vede che la differenza, quindi la variazione dei suscettibili è proporzionale a beta, a questa costante beta che è uguale a beta 0 diviso n 1 per 2 per S per e, dove beta si chiama tasso di contagio, anche detta velocità di trasmissione. Allora, analogamente noi possiamo anche eh, considerare la probabilità di guarigione, la probabilità di guarigione gamma è la probabilità, che un, eh, un infetto guarisca e quindi passi a, a, diciamo, ad essere un ri, risolto. Quindi la variazione dei risolti segue una legge lineare nel modello SIR che è proprio uguale, proporzionale al tasso di guarigione per numero degli infetti. Quindi considerando queste variazioni in modo puntuale, quindi facendo la derivata, abbiamo per la variazione degli infetti, abbiamo visto una legge di questo genere, per la variazione dei eh, rimossi, Abbiamo una legge di questo genere e chiaramente la variazione dei, eh, degli infetti sarà la differenza proprio tra la variazione degli infetti e la variazione dei rimossi. Possiamo riscrivere questa relazione in questa maniera, mettendo in evidenza questo fattore beta su gamma, e eh, questo beta su gamma è chiamato indice di riproduzione di base anche detto R0, quindi è un R0 di cui abbiamo sempre sentito parlare spesso in questi ultimi mesi. E cosa abbiamo? Da questo qui si osserva che se questa quantità è positiva, chiaramente vuol dire che la variazione è positiva, la variazione degli infetti, e quindi abbiamo un aumento del numero degli effetti. Mentre se questa quantità è negativa abbiamo una diminuzione della variazione del numero degli effetti e quindi vuol dire che la, che la nostra epidemia starà lenta. Allora, noi quando abbiamo quindi a parità di, eh, diciamo, di parametri, l'unica cosa che possiamo fare per ridurre il picco delle infezioni è ad esempio ridurre beta, quindi ridurre il tasso di contagio e questo appunto è quello che è, è stato fatto con le misure di contenimento quindi con il distanziamento. Bene, allora... Eh, abbiamo provato, è stato provato ad applicare direttamente questo modello SIR per il Covid ma si è visto che non funzionava benissimo e quindi due miei colleghi analisti numerici Brunano e Rabernaro insieme con un informatico eh, hanno messo a punto una variante di questo modello SIR che si adattasse meglio proprio all'evoluzione della pandemia di Covid-19. Diciamo. E In particolare che cosa si è visto? I Suscettibili sono rimasti gli stessi. Sì, ma la classe degli infetti è stata divisa in due classi la classe degli infetti non diagnosticati quindi per esempio nella prima parte erano gran parte gli asintomatici oppure la classe degli effetti eh, eh, diagnosticati quindi questi invece sono eh, quelli che sono stati testati però qui c'è un errore, è stato proprio il, eh, il contrario allora quindi quelli che non sono stati testati sono quelli che non... Eh, sono identificati come distanti. E quindi da queste due classi noi abbiamo eh, conseguentemente i guariti che provengono dalla classe dei non diagnosticati e invece i guariti o i deceduti che provengono dalla classe dei diagnosticati. Allora cosa vediamo? Che praticamente l'evoluzione dei suscettibili della variazione dei suscettibili è la stessa del modello SIR e anche la variazione del, dei rimossi in trame le classi segue la stessa eh, diciamo, legge, l'unica cosa è che la variazione invece degli infetti segue due, delle leggi leggermente diverse dove sono stati introdotti dei nuovi parametri, una è la probabilità di individuare gli infetti e l'altra è il ritardo tra il contagio e la diagnosi. Infine, come ultima cosa, abbiamo visto che in realtà abbiamo detto che nei modelli compartimentali noi supponiamo che tutti i, modelli, tutti, diciamo, i membri, gli individui appartenenti ad una classe eh, abbiano sempre la stessa probabilità. Questo abbiamo visto che in Italia non, non è applicabile ed è per questo ecco, per cui il nome MRSIR. MR starà per multi-regional, SIR, perché l'Italia eh, è stata suddivisa in quattro macro la Lombardia, il nord, il centro e il sud, proprio perché hanno delle caratteristiche diverse e quindi l'interazione tra queste è stata spiegata in termini di flusso Ora, senza entrare nel dettaglio, si è visto come questo modello abbia effettivamente, allora i pallini sono dati e sotto c'è il modello che era stato previsto. E si è visto come effettivamente questo modello abbia avuto un'accuratezza no, superiore al 90% nell'evoluzione, nello studio, cioè nella previsione dell'evoluzione dell della pandemia. Allora, alla fine del lockdown, in giugno, in realtà questo modello originario andava più bene, cioè i parametri sono stati più adeguati, quindi si è dovuto riscalarli e un attimo riadeguarli. E questo studio è stato fatto durante l'estate e all'inizio di ottobre si è cercato di fare delle nuove previsioni con questo nuovo modello e si è visto che quindi il nuovo modello è diciamo, rappresentato dalla linea blu e dove invece la fascia eh, gialla è il cono di variabilità. E vediamo che insomma in un certo senso la, eh, purtroppo i casi totali in questa nuova fase dell'epidemia dell eh, stanno seguendo un andamento preoccupatamente crescente ma sono stati ben individuati. Bene, questo è tutto, mi scuso per questi motivi tecnici non sempre dipendenti da me e grazie per l'attenzione. Ora mi pare ci sia Lada? Sì può essere, ora però non posso ancora condividere il contenuto perché non ho ecco eh, ora posso condividere. Semplice, eh. Ditemi se, se si condivide qualcosa. Sì. E... Mi sentite? Si sente, ma non si vede niente, Ada. Ah, perfetto. Come come adesso sì, adesso sì. Perfetto, va bene. Allora, la presentazione che vi faccio io riguarda proprio un dispositivo che è stato sviluppato come piccola risposta del nostro laboratorio a questo evento di pandemia. È un po' come la presentazione che ha fatto il professor Praticizio, il nostro laboratorio che lavora in gruppo. Siamo un gruppo di professori, ma anche ci sono assegnisti e poi ci sono dottorandi. In particolare, il gruppo di lavoro che si è occupato di sviluppare questo dispositivo è quello che vedete sotto. I primi tre nomi sono dottorandi, che hanno anche, hanno anche parte di uno spin-off che abbiamo messo in piedi e poi ci sono preestruzionati dai professori. Allora, eh, qui c'è una slide in cui viene, cerco di spiegarvi cosa facevamo noi, i progetti che si erano appena conclusi durante la, la, la, la, insomma, la pandemia. Sono progetti in cui si vede quello che noi facciamo. Noi sviluppiamo sistemi per il monitoraggio di grandezze fisiche e chimiche, vuol dire che realizziamo dei sensori, dei sistemi di misura anche distribuiti, volti distribuiti, che vengono posizionati in aree non normali, all'aperto, quello che sia, questi sensori hanno una certa intelligenza a bordo, insomma c'è una specie di piccolo calcolatore e sono in grado di parlare tra di loro. Alcuni di questi lavori sono stati fatti nell'ambito della ricerca, infatti vedete dietro degli, diciamo, dei frontespizzi di pubblicazioni Altri invece sono più applicativi e sono stati realizzati dallo spin off, ci sono degli esempi qui, non so, qui c'è il monitoraggio delle crepe sulle mura di Siena e poi il monitoraggio dello stato di una vigna ecco, nell'agricoltura che si chiama Smart e poi vi prego di notare che eh, diciamo dal punto di vista eh, storico il nostro laboratorio lavorava, lavora anche sullo sviluppo dei sensori di gas perché noi questi sistemi li mettiamo in piedi anche a partire dal sensore cioè cerchiamo di realizzare anche il sensore ecco ora non va più avanti, mi succede una. non era mai... <ride> eh, durante la pandemia oh, scusate eh, ecco, durante proprio la pandemia cioè dal primo lockdown c'erano dei, dei progetti che erano in quel momento eh, aperti e Due di questi si basavano sull'utilizzo di sorgenti di ultravioletti con LED, e un altro invece si eh, occupava di utilizzare un materiale innovativo, insomma, relativamente innovativo, ma diciamo, interessante per lo sviluppo di sensori. Ricordatevi questo nome, questo materiale si chiama, chiama biossido di titanio che o due. Noi lo utilizzavamo. Per eh, realizzare dei sensori di gas. Quindi eh, stavamo lavorando su queste cose quando ci hanno parzialmente chiusi in casa nel senso che qualcuno di noi non è andato a lavorare, qualcun altro invece ha continuato in qualche modo a. a cioè non è andato a lavorare fisicamente, ha lavorato da casa. Qualcun altro invece ha continuato ad andare in laboratorio. Allora questi LED che noi utilizzavamo erano eh, LED abbastanza tradizionali. Mm. I led sono piccolissimi sorgenti lo sapete, di luce, in realtà riescono a sviluppare con le tecnologie attuate delle potenze abbastanza rilevanti per le loro dimensioni, i costi sono molto contenuti e quindi ehm, diciamo sono a un sacco di attivazione. In particolare ci sono delle nuove categorie di led che sono quelle che emettono nella banda C questi sono particolarmente interessanti, quelli che usavamo noi in realtà erano tradizionali erano in banda A, però esistono nuovi anche quelli che emettono nella banda C, la banda C è una banda di tre a lunghezza eh, d'onda piuttosto corta, perché sono interessanti? perché noi sapevamo, perché è un'applicazione abbastanza classica, che eh, le radiazioni luminose UV in banda sono particolarmente interessati dal punto di vista dell'applicazione di disinfezione perché i fotoni in banda C rompono sostanzialmente alcuni legami eh, del DNA o dell'RNA insomma spaccano il DNA sono infatti anche pericolosi per noi le radiazioni in banda C non arrivano sulla superficie terrestre dal sole perché sono filtrate dall'atmosfera arrivano quelle in banda A un pochino quelle in banda a B come sapete anche loro sono pericolose per il virus ma la, il picco diciamo di efficienza di disinfezione a questa lunghezza d'onda 265 eh, nanometri che è proprio quella che ha maggior, maggior probabilità di rompere il DNA all'area morta insomma sapevamo che questo tipo di luce veniva utilizzato tradizionalmente nelle eh, Applicazione di purificazione, in realtà di solito si utilizzano delle lampade grosse e costose, ma stanno prendendo piede appunto anche questi nuovi LED che in qualche modo noi sapevamo utilizzare perché ce c'eravamo trovati ad utilizzare per altri scopi. Um, quello che si sa dalla letteratura è eh, qual è la quantità di luce che ci vuole per spaccare alcuni tipi di video di cellule o di, di virus. In particolare qui vedete che eh, l'epatite e l'influenza sono sicuramente danneggiati da queste variazioni e le dosi, vedete qui c'è la dosi, cioè la potenza per il tempo, che servono per ucciderle. Però naturalmente noi non sapevamo se anche il COVID fosse sensibile a queste quantità, perché vedete le dosi sono diverse, il legge è una cosa piccola, può fornire una potenza insomma limitata per cui eh, diciamo rimaneva un punto interrogativo sembrava possibile sfruttarli per uccidere questo virus ma non eravamo sicuri ritornando al secondo punto che vi ho detto la Titania la Titania ha una proprietà sulla sua superficie quando viene attivata dalla luce in questo caso basta un VVA ma gli Vc saranno altrettanto efficaci eh, è in grado di L'acqua che c'è nell'atmosfera, nel vapore acqueo, la rompe e crea delle molecole attive dell'ionio al caneno che ehm, sono reattivi e tendono a rompere la membrana, liquidità, del virus, del Covid in particolare, studiamo, È il principio dell'alcol, no? L'alcol agisce e disinfetta per questo motivo quindi ne avevamo per le mani due tecnologie diciamo, buone in qualche modo per abbattere la carica virale e abbiamo pensato di realizzare un dispositivo eh, tecnologico diciamo cioè di, di realizzare una mascherina di plastica che avesse due filtri tra i due filtri si crea una camera e nella camera abbiamo posto, deciso di porre, delle sorgenti luminose, dei led e, e oltretutto questi due filtri li abbiamo attivati nella parte interna con delle vernici che contengono questa titanio in forma di nanoparticelle in modo da aggiungere due livelli di protezione alla mascherina normale quindi partiamo dalla mascherina che ha dei filtri che sono normali sono quindi le mascherine chirurgiche e poi aggiungiamo della protezione Uh, e vabbè quindi la prima cosa che abbiamo fatto e siamo nell'aprile 2020 è vedere se era fattibile da un punto di vista tecnico cioè è possibile che i led messi nella mascherina come tutto ci stiano, poi che assorbano una potenza sufficientemente piccola così da poter alimentare a batteria per un lungo tempo questa mascherina abbiamo fatto un prototipo e abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che si riusciva a alimentarla per un periodo insomma ore quindi ragionevole per l'utilizzo nel frattempo questa cosa è stata diciamo pubblicizzata e questa è una cosa importante vi dirò perché siamo andati avanti abbiamo fatto altri prototipi di mascherina successivamente e, però ci siamo detti sì magari l'idea è buona ma non ci sono prove che le potenze che noi forniamo con le nostre sorgenti luminose e la titania funzionano davvero con il Covid, perché il Covid è un virus particolare, diverso, ha delle caratteristiche peculiari. Eh, Quindi ci siamo messi in contatto con un gruppo di ricerca dell'Università di Siena, che è il gruppo di ricerca della professoressa Maria Grazia Cusi aveva isolato il covid già nel novembre del 2019 sono stati i secondi in Italia insomma sono stati bravi davvero e insieme a lei abbiamo progettato delle prove per verificare l'efficacia di questa lundice naturalmente in queste potenze e abbiamo dovuto progettare delle prove molto mirate perché chiaramente maneggiare questo virus non è facile quindi non si potevano fare prove a calazzo quindi c'è stato un lungo lavoro eh, di, diciamo, di strutturazione di queste prove abbiamo realizzato un'elettronica apposta cercando di riprodurre le condizioni che abbiamo nella mascherina e nel laboratorio ma naturalmente con delle limitazioni perché per esempio si può parlare solo di virus è proprio pericolo, voglio chiaramente e niente abbiamo realizzato queste prove in collaborazione con la professoressa Busi vedete qui che c'è la piasta di petri con i pozzetti che contengono eh, la cultura virale e eh, effettivamente abbiamo ottenuto dei risultati molto incoraggianti perché con le potenze che noi siamo in grado di erogare con una sola sorgente luminosa quindi non solo legge non vi dico le caratteristiche sono led abbastanza standard e a basso costo perché non esistono di molto più costosi, noi abbiamo scelto un, un LED che sia insomma, disponibile per poter realizzare dei dispositivi eh, delle mascherine a basso costo. Dopo un minuto di esposizione abbiamo che la panica virale è praticamente azzerata. Esposizioni minori danno luogo a battimenti di, di diverso tipo ma insomma comunque l'effetto è rilevante nello stesso tempo siamo venuti in contatto anche con un'azienda che vende eh, questo e fa questa CO2 che è di titanio in forma eh, di vernice e sono state fatte delle prove e anche il biossido di titanio si è dimostrato estremamente efficiente perché facendo prove che ora vi sto sono abbastanza complicate hanno visto che dopo pochi minuti la carica virale è azzerata e allora a questo punto diciamo noi eh, lascio questa slide per commentare quello che noi abbiamo potuto fare come studio è abbastanza completo a questo punto quello che eh, si può fare ancora noi come università è dotare la mascherina di altre cose no? per esempio di fiori, di temperatura, eccetera, e dargli la possibilità di comunicare. Quindi possiamo evolvere questa idea. E, naturalmente, noi pensiamo alla mascherina, siccome è una mascherina rigida, primariamente quindi, ha un certo impatto nell'utilizzo, primariamente per gli operatori sanitari, che si deve stare a contatto lungamente con il virus. Quello che ci piacerebbe è portare questa idea a livello di prodotto e qui chiaramente è necessario il partner industriale perché l'università finisce quando ha fatto uno studio, quando ha fatto un'idea l'ha provata stiamo lavorando in questo senso e eh, diciamo per voi ragazzi eh, dico che trovarsi nella condizione di poter avere un'idea e utilizzare la propria esperienza per metterla in pratica e provarla è sicuramente una cosa che appassiona, insomma, cioè, è una cosa bella. Eh? Nella nostra università, naturalmente, questo si, si può fare. Ecco, io ho finito così. Perfetto. Io ho liberato lo spazio, vero? Buonasera, buongiorno, volevo fare una domanda. Sì, lei come penserebbe di risolvere questo problema del Covid? <ride> questo problema del Covid lo risolviamo stando a casa, mi sembra evidente, però chiaramente se potessimo avere dispositivi più efficaci di abbattimento del contagio capite che è evidente. Cioè, la nostra idea è stata, in fondo, quei poveri medici sono protetti più o meno come il numero molto di più. Eh, una persona che si trova a contatto tutto il giorno con eh, molte persone ha una al massimo, poi ce n'è una, non è che se la cate ogni quattro ore, magari se la tiene due o tre giorni. Avere un dispositivo un pochino più robusto, che magari si autosanifica, e possibilmente se si fa una maschera rigida si potrebbe anche adattare al viso. Insomma, diciamo, secondo me questo tipo di soluzione può aiutare. Chiaro che non è forte servita, cioè ci sono tante cose da spiegare, l'ergonomicità, insomma c'è tante cose che l'idea diventa un prodotto, però l'utilità di un dispositivo di questo tipo è, è inizio, ecco. Posso andare, vedete? Si vede? Eh. Sì, sì, sì, okay. procedi, procedi, c'avevo il telefono muted, il microfono muted, ciao. Ok, ok, scusate. Allora, io sono Chiara Mocenni, e, mh, anche io insegno um, nei corsi di laurea della facoltà di, di, del Dipartimento di Ingegneria. Allora... Uh, quello di cui vi vorrei parlare è il concetto di cooperazione e defezione come vediamo anche oggi diciamo molti esempi di eh, situazioni in cui gli individui si dimenticano un pochino che è importante cooperare no? eh, un esempio tipico sono i dilemmi sociali cioè è più importante cooperare per il bene comune oppure agire seguendo tornaconti o anche semplicemente criteri individuali e personali, no? eh, Purtroppo nei dilemmi sociali, proprio per loro natura, la ricompensa non dipende solo da quello che vogliamo noi, ma anche da quello che vogliono gli altri. E dunque è necessario essere cooperativi per poter raggiungere al, al massimo per poter sperare di raggiungere quello che è il bene comune, eh, il bene comune a tutti um, ovviamente se ognuno di noi eh, si comporta seguendo solo il proprio tornaconto la collettività ne esce danneggiata diciamo che il covid 19 è stato un campo di prova eccezionale per questo ehm, perché il dilemma sociale che voi vivete che tutti noi stiamo vivendo e che ci mette costantemente di fronte a delle contraddizioni e delle difficoltà eh, e che produce ansia paura tristezza e comunque sofferenza in generale è, ehm, diciamo può essere in qualche modo eh, spiegato, descritto, anche da eh, modelli matematici. Per esempio, durante questa pandemia noi siamo tenuti a prendere decisioni continuamente. Eh, è preferibile rimanere a casa o vogliamo continuare a uscire eh, che cosa, che implicazioni e conseguenze hanno le nostre decisioni eh, vogliamo andare allo supermercato a, a saccheggiare scaffali oppure ci limitiamo ad acquistare ciò che è strettamente necessario lasciando magari anche agli altri la possibilità di, di fare i propri acquisti vogliamo insomma rispettare le regole oppure vogliamo contravvenire alle regole quanto noi siamo in grado di comprendere effettivamente la situazione diciamo che i meccanismi che portano alla cosiddetta defezione cioè la incapacità degli individui di essere completamente cooperativi o di essere anche in parte cooperativi sono fondamentalmente due la compulsività e la paura cioè la compulsività è il comportamento di individui che non sono capaci per varie ragioni di tenere in considerazione quello che fanno gli altri riescono solo in maniera eh, diciamo continua e compulsiva a fare ciò che è più conveniente per loro la paura è un pochino più complicato come meccanismo perché le persone vorrebbero agire in modo responsabile ma eh, sono molto spesso preoccupate da quello che fanno gli altri ad esempio se tutti si abbuffano sugli scaffali del supermercato le persone più responsabili rischierebbero di rimanere senza cibo e dunque la paura che gli altri agiscano in modo egoistico di nuovo può portare a comportamenti egoistici quindi siamo continuamente diciamo, soggetti alla tentazione di essere defezionativi cioè di non cooperare con gli altri come si fa a promuovere la cooperazione? beh, è molto difficile come possiamo vedere anche noi eh, ogni giorno eh, spesso siamo, siamo costretti a introdurre norme punizioni sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico le multe eh, ma siamo sicuri che promuovere la cooperazione deve necessariamente passare attraverso le punizioni non è possibile favorire l'insorgere di meccanismi spontanei che producono cooperazione meccanismi che ci rendono fondamentalmente più predisposti verso gli altri che ci rendono più in grado di agire nel bene comune e questo necessariamente richiede uno sforzo di comunicazione e di aiuto in modo da, da rendere le persone i cittadini gli individui chiunque si tenga si è tenuto a prendere delle decisioni in una situazione critica come quella del dilemma sociale come quella di una pandemia chi informa i cittadini deve preoccuparsi che questa informazione sia un'informazione completa, aperta corretta e condivisa ma la matematica ci può aiutare in questo cioè in altre parole è possibile costruire una matematica che aiuta a prendere decisioni noi siamo abituati a pensare che la matematica diciamo, sia qualcosa fondamentalmente anche un po, di, un po arido no cioè eh, a volte talvolta è noiosa talvolta diciamo è un po da non se ne capisce l'utilità non se ne capisce la finalità soprattutto se cioè, non si capisce se questa matematica è un, un gioco è un, un enigma mh, oppure è semplicemente qualcosa che dobbiamo fare per gratificare qualcun altro come i nostri professori o come eh, appunto i, i nostri obiettivi scolastici strettamente no? ma esiste una, una matematica che invece ci aiuta e ci aiuta soprattutto a chiarire a capire quali sono i meccanismi su cui agire per comportarsi in modo diciamo così migliore o per essere più eh, consapevoli di quello che facciamo e in che modo la, la tematica ci può aiutare io qui spendo qualche parola in un semplice es esempio in un semplice schema e cerco di spiegare quello che penso e quello che anche è il mio lavoro. Dunque, noi siamo una società di persone, di individui, uomini, donne, gruppi, bambini, adolescenti, anziani. Ok? Qui rappresentati con questo. Eh, coll come collegati da delle linee. Cosa sono queste linee? Queste linee sono le relazioni le relazioni le interconnessioni che noi abbiamo con gli altri quindi noi siamo degli individui che non vivono isolati siamo degli individui che vivono a stretto contatto con altri a volte questo contatto è proprio diretto come può essere nel caso della famiglia come può essere nel caso delle amicizie eh, dei colleghi di lavoro ma altre volte è più indiretto come potete vedere in questo schema ci sono persone che sono più direttamente collegate e persone invece che sono molto meno collegate un esempio che penso sia familiare a tutti voi sono i social network no quindi questa non è altro che una rappresentazione schematica di un social network e come la facciamo questa rappresentazione schematica? Beh, c'è una teoria matematica, si chiama teoria dei grafi, che consente di tener conto delle interconnessioni fra le persone. Quindi esiste uno strumento, e lo strumento è uno strumento diciamo così formale, introduce un linguaggio astratto, ma questo linguaggio astratto è capace di tener conto di proprietà che sono tipiche invece del sistema reale e queste proprietà sono ad esempio il fluire dell'informazione la velocità con cui le informazioni arrivano da una parte della rete all'altra da un nodo a tutti gli altri e poi abbiamo parlato di cooperazione abbiamo parlato di comportamenti sociali abbiamo parlato di dilemmi sociali soprattutto quindi è possibile scegliere tra due comportamenti? cooperare o non cooperare esiste una matematica che ci permette di scegliere se conviene scegliere di essere cooperativi oppure no ebbene come abbiamo detto beh, uno potrebbe dire ma se gli altri cooperano allora non c'è bisogno che io lo faccia faccio un esempio se tutti portano la mascherina per, per proteggere gli altri dal, dall'epidemia dall beh allora è inutile che io lo faccia perché se tutti gli altri portano la mascherina sono salvi e io posso andare in giro senza un altro potrebbe dire ma se nessuno porta la mascherina allora che senso ha che la porti solo io quindi se io intorno a me osservo dei comportamenti diciamo contrari che contravvengono le regole beh, questo mi porterà a mia volta ad essere qualcuno che contravviene le regole ma d'altro canto se intorno a me o anche tutte persone che invece seguono correttamente le regole beh io potrei comunque essere incentivato a non seguirle perché penso che l'influenza del mio comportamento come singolo individuo non sia rilevante in una società multidimensionale, in una società dove ci sono tante persone e questi sono i due meccanismi che vedevamo prima compulsione e paura, no? cioè io mi comporto spesso in un modo noi ci comportiamo spesso in un modo che non è esattamente coerente con quello che è il bene comune ma esiste la possibilità, quindi se noi osserviamo gli altri diciamo eh, che cosa fanno gli altri cosa decidono di fare i miei amici è possibile tener conto anche di fattori quali per esempio le autoregolazioni cioè se noi dentro a questa rete introduciamo un, un, un legame da noi stessi verso noi stessi quindi non solo verso gli altri ma anche verso noi stessi e per un attimo pensiamo ma se io fossi uno degli altri con cui mi sto relazionando, allora forse potrei iniziare ad essere più cooperativo. Non avrebbe senso essere defezionativi e non cooperativi con noi stessi. No? Dunque, la domanda che mi faccio è, esiste una teoria matematica? che ci consente di descrivere questo tipo di meccanismi decisionali ebbene sì, si chiama teoria dei giochi la teoria dei giochi e su questo vi invito a guardare il film the beautiful mind se non l'avete già visto che è la storia della vita di john nash che è la persona il matematico che ha introdotto per primo la teoria dei giochi anche un film molto bello eh, la teoria dei giochi perché si chiama teoria dei giochi? Perché si ispira ai giochi, eh? per esempio gli scacchi, e cioè cerca di modellare situazioni in cui devono essere prese le decisioni. E queste decisioni diciamo, sono delle decisioni strategiche, ovvero sia sono delle decisioni che tengono conto anche delle possibili decisioni degli altri quindi la teoria dei giochi è perfetta per, co per tener conto delle interazioni si integra benissimo con la teoria dei grafi anche se sono due teorie nate in modo totalmente indipendente non hanno un fondamento comune ma possono integrarsi ed essere eh, molto virtuose eh, l'una per l'altra e poi c'è l'aspetto del cambiamento ma è possibile cambiare idea se oggi io decido di essere non cooperativo posso domani diventarlo beh allora questo diciamo fa riferimento al fatto che le decisioni possono cambiare nel tempo e qui abbiamo un'altra teoria abbiamo la teoria dei sistemi dinamici che la, la collega Sampoli ha descritto benissimo nella sua presentazione cioè sono sistemi che contengono variabili che cambiano nel tempo che evolvono nel tempo eventualmente anche dei parametri no? l'esempio dei modelli SIR della pandemia è tipico cioè abbiamo delle variabili che rappresentano i suscettibili gli infetti e i guariti ehm, e i deceduti che possono essere descritte in maniera molto precisa da modelli matematici. Quindi esiste anche una matematica che ci spiega come le cose, come le situazioni, come le variabili possono cambiare nel tempo. E qui riporto un esempio, un grafico tipico che è quello della pandemia. Dunque, possiamo utilizzare la matematica per descrivere la realtà. Eh, per descrivere una realtà non solo eh, di, di un, in un settore, in un ambito ristretto, ma la matematica può consentire anche di cogliere dei fenomeni reali che sono regolari o irregolari. Teniamo presente che le irregolarità sono sempre presenti nella nostra vita, ma siamo noi consapevoli di come possiamo gestire la presenza delle irregolarità, cioè l'incertezza. No? Noi viviamo costantemente sotto l'incertezza, cioè non sappiamo mai dire se quello che facciamo, quello che decidiamo avrà poi un riscontro positivo o negativo nella nostra vita nel futuro. Perché? Perché non abbiamo certezze. Perché... I fenomeni sono sempre in cambiamento sono sempre in evoluzione e sempre nuove influenze sempre nuove distorsioni sempre nuovi problemi sempre nuove, nuove anomalie possiamo osservare intorno a noi rispetto a quello che noi ci aspettiamo di osservare e di fare e di osservare nel futuro dunque cosa può servire la matematica a renderci consapevoli della presenza dell'incertezza e in, in tali casi si riesce a regolarizzare e quindi a filtrare in un certo senso l'incertezza in altri casi invece questa incertezza è parte intrinseca dei fenomeni per cui non ha non è neanche sano di, eh, filtrarla via eliminarla no quindi da un lato è difficile fare previsioni sul futuro, soprattutto quando abbiamo a che fare con sistemi viventi e con sistemi sociali, ma dall'altro lato possiamo riconoscere leggi, possiamo individuare delle leggi più semplici, possiamo fare delle semplificazioni senza necessariamente essere semplicistici, ma possiamo cogliere fenomeni più semplici che che, che, che sono visibili ai nostri occhi no? perché i sistemi evolvono no? perché c'è il cambiamento perché la natura non è fissa perché noi costantemente siamo tenuti a cambiare non siamo tenuti, noi cambiamo nel momento stesso in cui io sto dicendo queste cose a voi sono già una persona diversa sono già cambiata e il cambiamento è continuo no? perché non poteva non, non possiamo perché non possiamo vivere in un modo in un modo costante no? ad esempio sono molto felice oggi perché questa felicità svanisce sono molto triste perché questa tristezza svanisce tutto questo è fatto e serve all'evoluzione serve all'evoluzione e serve all'adattamento, cioè rende il sistema molto ricco di dinamiche che consentono di trovare soluzioni e di rispondere in maniera efficiente ed efficace alle perturbazioni esterne. Quindi talvolta sarà possibile raggiungere un equilibrio, ma questo equilibrio molte volte non sarà fisso, non sarà costante, ma sarà mutevole normalmente i sistemi viventi in realtà vivono lontano dall'equilibrio lontano ma non troppo cioè sono in grado di oscillare, di muoversi in modo elastico, di essere reattivi e variabili senza però necessariamente discostarsi troppo da una situazione che è quella diciamo, della, del confinamento della propria esistenza un fenomeno molto importante che vi voglio menzionare è la sensibilità alle condizioni iniziali, cioè in un sistema interconnesso, in un sistema come quello che abbiamo visto, che abbiamo descritto, in un sistema sociale in cui tutti noi siamo tenuti continuamente a prendere decisioni e a cambiare, ognuno di noi pensa, come dicevo prima, di essere irrilevante rispetto alla dinamica e al comportamento del sistema intero. No? Qual è il ruolo di ognuno di noi? Cioè quanto questa decisione che ogni, di, ognuno di noi prende nel momento in cui esce di casa, si mette la mascherina, non si mette la mascherina, eh, parla in un certo modo, dice determinate frasi, si relaziona con certe persone oppure no. Quanto? la nostra azione che apparentemente è microscopica, è piccola, è irrilevante, quanto influenza in realtà il sistema intero? Ecco, una cosa di cui vorrei, diciamo, che voi diventaste più consapevoli, perché per me è molto importante, è che il ruolo di ogni individuo è fondamentalmente il motore del cambiamento, cioè se anche domani non osservo il cambiamento che ho prodotto io comportandomi in un certo modo lo potrò osservare dopodomani, cioè il tempo è, dà la possibilità alle azioni di ognuno di noi di diventare evidenti ci vorrà tanto magari ci potrebbe volere anche tanti anni ci potrebbero volere anche generazioni ma prima o poi l'azione di ognuno di noi avrà un effetto sul sistema intero questa si chiama sensibilità alle condizioni iniziali ed è una proprietà tipica dei sistemi interconnessi, dei sistemi complessi cioè dei sistemi in cui le interazioni sono la base fondamentale dell'evoluzione del sistema intero allora la prospettiva è macroscopica e microscopica allo stesso tempo dunque il senso di responsabilità nasce dalla consapevolezza che le azioni di ognuno di noi hanno un effetto sugli altri immediato, ma anche su tutto il sistema intero nel tempo, nel futuro. Quindi io adesso ho finito, vi ringrazio. E...